Cari colleghi, rappresentanti delle istituzioni, benvenuti alla una diseggio di medizione degli Stati Generali Uniti. Gli Stati Generali rappresentano un momento importante per il nostro settore, nel quale vengono trattati le tematiche di questa ingente attualità e interesse per l'impulsore di istituzione automatica. E' importante conferenza per noi e i rappresentanti delle istituzioni, che sono ormai molti rappresentanti in questi anni sono intervenuti in questa striscia. E come diceva il Presidente Fagliari, di difendere le poche leadership in Italia e in Europa nel mondo, e non solo uno agente plastico. Con vostra ampia partecipazione, da sempre a, car a caratterizzare questo evento, testimoni l'interesse che le imprese non si comportano anche per questo appuntamento, e rispituisce si un'imagine di un settore forte, dinamico, che non si avrende anche di fronte alle difficoltà è so, una nuova legisbattura che ha modificato la rappresentanza politica del nostro paese la legge costituzionale del 19 ottobre 2020 numero 1 ha il numero parlamentare del 630 a 400 Siamo operando politicamente e stanzialmente per intervenire contro la necessità delle famiglie e delle imprese. In ultimi anni, infatti, una, una crisi la crisi eh? di atto della pandemia COVID-19 ha portato a un'incoraggiante causa tecnica per le imprese. Nel 2020, il nostro settore, ho menzionato prima, che il Presidente Sulli, ha perso quasi il 32% del fattore. L'assenza dei accompagnatori e dei visitatori nell'ospedale e nelle strutture sanitarie hanno colpito duramente il nostro settore. Nel 2021 abbiamo registrato una ripresa, ma la perdita rispetto al 2019 è stata in sua stessa ancora 23,8%. Le imprese del nostro settore hanno reagito con il loro consuetudine, mostrando una grande resilienza, senza fornistoro o aiuto da parte dello Stato. I passati governi, la promozione dello smart working portava con conseguenze conseguenza andando alle nostre imprese e a tutte quelle del commercio che ruotano in intorno alle attività industriali come bar, ristoranti e mobilità. La nostra economia in particolare il commercio è basata sul presupposto che le persone alla mattina viscono il caso per andare a lavoro. Non si può pensare di cambiare il livello di vita e di lavoro di un'interazione senza preoccuparsi delle conseguenze che si la crisi delle materie prime, generando montezza di prodotti, aumenti vertiginoso dei prezzi, oltre alla crisi energetica, e la crisi prezzi dei prezzi di carburanti, elettricità e gas. Come conseguenza, stiamo che il nostro si gruppa al proprio da un anno 2022 ancora il 15% in meno rispetto al 2019. Una perdita che non sappiamo in quanto tempo è ancora veramente ormata. A questa situazione Di sostegno a tutti i cittadini. Indaggiamoci: la nostra situazione è sempre stata e continua ad essere in prima linea per sostenere le cosiddette transizioni e soprattutto sostenere le aziende in questi importanti passati. Fin dal 2014, con FIVA, è stato attribuito il progetto L'Amministrazione Limita, che cui ha condiviso le prime classi di sostenibilità di tutte le associazioni. A partire dal 2019, siamo presi due dal finanziamento. sostenibilità ambientale e la qualità della vita e delle persone. Ed infine, ma molto importante, abbiamo figurato un accordo nazionale con il Banco Alimentare, che consente di raccogliere l'eccellenza alimentari dell'intero settore del turismo, in tutta Italia, per non avere problemi e per sostenere i diritti di Tuttavia, l'approccio con cui è stata affrontata fino ad oggi la sostenibilità da parte delle istituzioni, non solo è ha un poco accompagnato le imprese industriali, In costi spesso diminuiti dalle nostre imprese. Sono tutti d'accordo che bisogna contrapporre lo sviluppo sostenibile all'energia sostenibile, l'abbiamo già sentito prima. Le imprese, in particolare le PMI, l'hanno accompagnato con incentivi, sistemi premianti, nel loro cammino verso la sostenibilità. Non è stato ascoltato. La politica è andata a ascoltare di più le PMI imprese e, in questo senso, lo penso molto perché il nuovo governo abbia cambiato il nuovo del Ministero del Sviluppo. Il ministro il è stato ridatto in una questione senza alcun conflitto con la nostra associazione, che va detto, è un'idea che rappresenta l'intero comparto della distribuzione automobilistica. E non solo, non è stata più ricordata neanche nella nostra confederazione con l'ERC, e torniamo alle le che rappresentano i produttori e i prodotti che vengono renduti nella distribuzione tonale. La un proposta di criteri ambientali minimi, se così è applicato, sformenterebbe completamente l'attento all'idea, in tutti i suoi aspetti. Dalla tecnologia delle macchine, promuovendo tecnologie che non esistono in un sul mercato, una struttura di inserire Che avrebbe possibile il nostro lavoro, cominciando presentemente il settore del commercio, in Italia, di più di 2.000 imprese, con oltre 3.000 persone, se si considerava l'indotto, che è completamente prodotto dalle crisi che abbiamo vissuto. Cominciamo pertanto da qui, l'appello al nuovo governo, in particolare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e del Centro di Francia e del Vice-Presidente nei confronti settori che si è deciso di fare con il problema di collaborativo. Si ha di il coraggio di la pratica, di abbandonare le di sostenibili e sostenibili che considerano invece il risultato sostenibile della nostra impresa. Detto questo il nostro settore continuereà a fare la sua parte. che sono la gran parte italiana e di sport in tutto il mondo, stanno sviluppando nuove funzionalità tecnologicamente avanzate e le più se gestione del servizio, compatibilmente per la difficoltà del momento, stanno rinnovando costantemente l'uropia con l'acqua. Oggi con la connettività si può gestire una in interremota e connetterla al software gestionale dell'azienda, verificandoli in tempo reale, direttamente in modo web, lo strato del distributore, modificandoli i parametri e analizzando il desiderati di clienti fedeli. Nelle ultime generazioni di distributori automatici, gli schermi e i traccia sono, sono installati apposti nel tradizionale consentire, consentendo di una maggiore interazione del consumatore e nelle mangiungere più del delle tasche, anche nelle personalizzate luce i sistemi di pagamento digitali, in continuo alle atti di pagamento, si stanno difondendo la interno del settore. Uno studio di mostra che la vende machine dotate di di pagamento hanno raggiunto il 20% delle altre milioni che sono in tutte il 3% Sempre relazione allo di pagamento la sul mondo degli aspetti che ha detto che oggi sono elettronici e tecnologici. In questo modo dobbiamo ritornare sul tema dell'ideologia perché c'è ancora una volta in un certo modo l'ideologia tecnologica che è di mondiale. Il perfetto è, detto, è il 30 aprile del 2022 il numero 36, fatto fino tra allora, l'obbligo e attenzione di tutti i contrasti, pure no. In assoluto oggi, parlare di posti, di tratti, di provamenti, di La servizio autonomo per sviluppare i movimenti elettronici si muove verso la diffusione delle norme e non dei boss, che sono presenti soltanto che luoghi pubblici nelle documentazioni e nelle e nei rapporti. Inoltre, vi è che molte delle macchine sono situate in luoghi pubblici in cui esistono o non sono o esistono di difficoltà per le comuni, come di connettività del non è impossibile il pagamento elettronico durante il corso. Infine, i costi elettrici dei cosiddetti micro-paramenti, tra i costi elettronici, e non penso che siano le commissioni bancarie, Di teatro, già malatticamente, attraverso la pubblica trasmissione dei flussi di stile sì, con dalla gestione dell'impianto, sicché il ulteriore investimento previsto nella decreto non si necessario. In quanto alla trasmissione climatica dei con i del regno, il provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'entrata del 30 giugno del 2016, ha definito le leggi tecniche disponibili nei termini per la memorizzazione elettronica della siamo in un'altra capitale di corrispettiva. Per i di gestione, stanno già un dal 1 aprile 2017. Per ottenere tanto tempo, temperato le opere, i nostri associati si un po' minuti. è stata una più fase, tra la fase transitoria e la fase adegna. Per cui, di cui però l'agenzia non ha indicato le specifiche tecniche. E qui parlavamo del linguaggio che ci doniamo, normalmente, perché il nostro è un altro consiglio in che tipologia di sistema di pagamento, di trasmissioni o di tecnologie applicate alla distribuzione automatica. Capete bene che se non è necessità di un l'obbligo dei pagamenti elettronici, la necessità di passare, la fase a legge della trasmissione telematica e dei costituzioni, le caso del nostro settore rischia di dover investire in sistemi di valmente un nuovo attore nel giro in quello tempo. di sistema, e per questo facciamo il caro Ministro dell'economia, Comunità Giancarlo Come al codice degli appalti, indietro di organizzazione. In vista di due di sono installati su tutto il territorio nazionale, sia in locali appartenenti e privati, sia in locali della pubblica amministrazione. La quota di distributori, installata dalla pubblica amministrazione, presenta oltre il 18% infatti la pubblica. Il filo delle concessioni rappresenta dunque una delle principali preoccupazioni per gli operatori di contatto, in quanto ad oggi il costo del canale concessorio La delle disponibili con gli appalti. l'introduzione di un sistema volto alla verifica della norma e dell'offerta nella concessione, l'inclusione durante la fase di distruttoria di e per l'esposizione della documentazione di idea da parte della pubblica amministrazione di un sistema volto alla verifica per il minore economico e infine l'abolizione della cosiddetta doppia minima delle concessioni di servizi, ossia cari al massimo e al ribasso dei prezzi, il al massimo rinunciare per me Anche su questo punto, speriamo per la prossima di avvertito e avviare un controllo efficace di restituzione. Concludo il mio intervento per un grande ringraziamento a Presidente della Confederazione Carlo Blali, e attraverso di a tutta la Corte per il supporto che non ci mai fatto mancare, e che, certo, che ci sarà più che ci sarà più chi il mondo Ringrazio anche tutti i di Consiglio più la condivisione degli obiettivi, strategie e attività dell'Associazione. Più ultimo, non per importanza, voglio rinversare tutto lo Stato di confinità per impegno profuso per portare avanti le numerose attività dell'Associazione.